Allora, bentornati al, al corso di, di armonia, oggi ci occuperemo degli de accordi, e de degli arpeggi minore settima. Cosa vuol dire? Che vuol dire che alla nostra triade minore, oggi facciamo l'esempio in Do, qui Do Mi bemolle Sol se aggiungiamo un intervallo di terza minore dalla quinta quindi dal Sol abbiamo la settima minore la settima può essere appunto minore maggiore diminuita o anche aumentata in questo caso è minore e dista un tono dall'ottava quindi il solito consiglio delle tre posizioni posizione minimo peggio su tutta la tastiera <susurra> soliti esercizi che abbiamo visto finora si possono tranquillamente eh, fare anche con gli arpeggi punto minore settima quindi ad esempio quello eh, punto classico per semitoni partendo da mi minore settima poi vado fa minore settima detto più volte si possono invertire fare discendenti uno discendente, uno ascendente e così via quindi il solito eh, consiglio è quello di suonarli in tutte le tonalità e quindi memorizzare bene tutte le, le note tutti gli intervalli quindi saper suonare ogni, tipo, ogni arpeggio in questo caso minore settima su tutta la tastiera in tutte le tonalità detto questo per improvvisare, per i fraseggi, per un solo, eccetera, si può usare l'arpeggio minore settima, ovviamente su accordi, eh, chiaramente minore settima, ma anche eh, semplici triadi, cioè eh, non è essenziale che l'accordo sotto contenga tutte le note dell'arpeggio minore settima per poterlo suonare, eh, appunto, eh, ma anche su accordi minore nona, quindi con, nel caso di Do minore, con, con il Re, eccetera, eccetera. Eh, un, un altro piccolo eh, passettino in avanti che vorrei eh, affrontare oggi è quello delle, chiamiamole sostituzioni, ovvero l'utilizzo di accordi minore settima diciamo, in, in, in tonalità di Do minore, eh, lo stesso arpeggio minore settima, però partendo da altre note. Questo vuol dire che andrò a suonare eh, delle note che non sono eh, le classiche, appunto, tonica terza, quinta e settima rispetto al Do minore, ma ad esempio se io parto dal Fa e suono l'arpeggio di Fa minore settima, di Do minore, suonerò la quarta, la sesta minore, la tonica e la terza minore, e questo dà una, ora lo sentiremo con la base, ci dà dei, dei colori eh, diversi alla nostra improvvisazione, delle sonorità appunto più, eh, cioè un po' più particolari. Eh, quindi possiamo eh, unire lo studio appunto, di, degli arpeggi in diverse tonalità, tonalità e sfruttare questi piccoli diciamo, trucchetti da ricordarsi che su un accordo minore si può suonare oltre all'arpeggio della tonalità quindi facciamo conto abbiamo il tappeto di Do minore e posso usare tranquillamente peggio di do minore settima, ma si può usare, ad esempio, sono tutti consigli eh, de degli esempi, poi ce ne sono ovviamente altri, però per ora vi dico, ricordatevi, una quarta sopra, quindi nel nostro caso fa minore settima, una quinta sopra, quindi sol minore settima, in caso vado a suonare la quinta la settima minore la nona e la quarta di do minore e l'ultimo consiglio è re, re minore settima quindi un, un tono sopra suonerò la nona la quarta la sesta maggiore sentire quella base cosa succede? Do minore settima è il tappeto di oggi. Vediamo intanto suonare solo le note di Do minore settima. Proviamo a fare qualche frase un po' più musicale... ora come vi ho detto prima proviamo il fa minore settima come sta su questo accordo di do minore è <susurra> molto particolare possibilità in più Don minore Proviamo po' per ora il sol minore. il sol minore mm. E infine il re, minore, ho sì, se la è la nona, dico, che è naturale. Allora, avete sentito che non sempre eh, il contesto richiede, eh, non in tutti i contesti, non sempre ci stanno bene le note, eh, diciamo le estensioni de dell'accordo eh, minore come appunto la nona undicesima e tredicesima, però possono essere idee. Eh, quindi elementi in più per variare, magari durante un'improvvisazione, eh, aggiungere qua e là questi piccoli accorgimenti per rendere più interessante, più particolare, appunto, la nostra improvvisazione. Quindi, riassumendo, da un accordo minore settima, eh, ora facciamo un attimo un esempio in, in re, minore settima, re su questo accordo posso suonare re arpeggio di re minore settima, poi la quarta sopra quindi sol minore settima, la quinta sopra quindi la minore settima, e la, un tono sopra quindi la, la nona, la seconda sopra, mi minore settima poi come sempre ognuno eh, preferisce alcuni, alcune sonorità rispetto ad altre eh, utilizzerà degli elementi rispetto ad altri vi ho buttato lì alcune idee poi sarete voi a assaporare un po' i vari colori di, di queste sostituzioni chiamiamole così ma poi vedremo meglio quando affronteremo il capitolo scale, modi eccetera eh, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video dove parleremo degli accordi di settima